Oh Andrea, ho portato il nuovo filtro che ho preso per filmarti meglio, sei contento? Ah, che orecchie grandi che hai nonna, per sentirti meglio questo. No ma ti serve perché così ti, ti mostra un po' più bello, sei bellissimo eh però... Infatti non ce n'era bisogno per questo. Ma ti sei svegliato due minuti fa? Mm, no, alla fine no, alla fine il tempo di far colazione e venire qua è passato un po' di tempo, diciamo che ho ancora la stanchezza della Sicilia in corpo. Beh, ma sono contentissimo di vederti e comunque oggi classicamente apriamo una scatola e mi devi dire, come al solito, di che marchio si tratta, quanto pesa e poi quali sono le caratteristiche. Ho portato anche la telecamerina perché comunque si aggira qua tra noi il nostro mitico coniglio. Eh, sto pensando che potrebbe essere una scarpa della marca Complex. No, no, no, no, no, di, di fatto non, è, non ho l'apparello, non ho la maglietta dell'azienda dell eh, di questa scarpa e di conseguenza vado un po' randomly. Lanciala bene. Ma sei pronto che te la tiro bene? No, va a finire di là, te lo dico già. Vado, eh? Vai. Te l'ho detto che andava a finire di là. Vai. Era già mezzo aperto. No, non è, non ho, non ho aperto niente. Non no, ho... dico, era già mezzo aperto perché era facile di là. Allora... Ah, ce l'ho fatta. Da come si apre la scatola sai già che di che marchio si tratta. Sì, sono d'accordo. È un'altra? È un'altra, assolutamente. un'altra scarpa. Da strada o da trail? È da trail, scusami. Tra pochi giorni ci sarà l'ultra trail del Monte Bianco e magari ci potremo anche andare. Mamma mia, in effetti sì, è scarpa la trail bella pesante. Non lo so, saprei dirti il modello anche perché come ben sai non li conosco. Dai, fai un piccolo sforzo. La Mont Blanc. La Mont Blanc l'abbiamo già eh no, infatti, Però siccome arrivava ho detto boh magari il nuovo modello. In effetti Andrea esce la Mont Blanc BOA, cioè quella con gli agganci laterali, questa non è la Mont Blanc, è la Olympus 5, giusto? Non ci sarei mai arrivato, direi di sì che è giusto. Guarda che pianta ancora più larga del solito, è uno, uno scarponcino praticamente. Uh, vedo delle, delle coordinate che non so di cosa siano, del Monte Bianco vuoi dire? Dopo il brainstorming ci prendiamo un coffee e chiariamo la cosa, ma prima del brainstorming ti suggerisco di uh, dirmi se è stesso numero o mezzo numero in più allora questo vedo che è il 9,5 americano non c'è scritto centimetri ma il 9,5 americano sta al 27,5 d'ora in poi parleremo, te la butto già lì, di solo numeri americani e centimetri perché sennò no la gente continua a chiederci 43 in Nike cosa corrisponde in Oka, invece continuiamo a dire che bisogna guardare l'americano. no direi perfetto quindi confermi stesso numero, quella è 9,5, confermi che per te eh, andrebbe bene lo stesso numero. Sì, assolutamente stesso numero, c'è un po' di, di spazio in, in avampiede, eh, per non farmi diventare le unghie nere nelle discese. Ma bella scarpa, beh, dietro ha un tallone davvero, l'area è già un sacco larga, devo dire che è stra quindi adesso la, la provo camminando un attimino ti zappo tutto il giardino e vediamo come va nel, col grip anche. Ma secondo te quanto pesa? Il peso secondo me è sui 300 grammi circa, anche forse 280-290. Va bene, facciamo una cosa, brainstorming, ci vediamo tra 5 minuti, fatti una corsetta in giardino e poi magari ti filmo con il tuo <coughs> Mega grip come, come battistrada, in effetti un carro armato vero e proprio questo. Va bene, ci vediamo tra 5 minuti, ciao! A tra poco! Andrea, allora, prima impressione di queste Olympus 5, la prima cosa che ti chiedo ovviamente è: sei riuscito a capire quando ti sei bevuto il coffee cosa indicano queste coordinate? Allora, si sì, sono andato a stalkerare un attimo su a googolare: eh, sì, in effetti la scarpa è l'Olympus, è il Monte Olimpo che sta nello Utah, devo chiedere a Costia, mi sa che ci siamo passati lì vicino, più o meno, perché ho visto che c'era Salt Lake City che ci siamo passati di fianco, ci cioè, avevano fatto le Olimpiadi nel 2002 forse. Sì, hanno fatto le Olimpiadi Invernali, eh e invece non potresti guardare un po' Strava? E? Per capire se c'hai corso, no? No, no, no, non c'è corso, ci siamo passati in macchina, che ci stavamo trasferendo da una parte all'altra, sicuro non c'ho corso. Ascolta, la prima domanda che ti pongo di questa scarpa è assolutamente, la caratteristica principale è il Mega Grip di Vibram, come l'hai vista in giardino? Ma no, non l'ho provata tanto in giardino, se no ti tiravo su tutta l'erbetta. In effetti si vede subito, a parte che c'è il battistrale bat di diverse densità, nella zona... Uh, praticamente il, il perimetro è una gomma molto dura, nell'avampiede e un po' nel tallone c'è un'altra um, un mescola grigia, uh, grigio chiaro che è un pochino più morbida ma sempre duretta e poi qua nella zona del, del mesopiede uh, ce n'è un'altra che è molto morbida che è praticamente la schiuma anche di ammortizzazione quindi ha tre livelli diversi di battistrada mi sembra che come grip non si possa chiedere di meglio e invece a livello di intersuola e di mescola come l'hai sentita? ce n'è tantissima e comunque è una scarpa tra l'altro molto alta qua nel tallone c'è un pezzettino duro credo che, che serva per, per evitare che i sassi mi facciano male al tallone e poi sì in effetti c'è un sacco di schiuma morbida eh, confortevole e guarda qua dietro nel tallone ce n'è davvero tanta e in generale in tutta la scarpa. Quindi direi l'ammortizzazione sta al top proprio per, per le lunghe distanze, per quei trail duri dove abbiamo bisogno di protezione. È comunque una scarpa davvero protettiva. Sì, sì, no, no, assolutamente. Poi boh, cre cioè, credo, mi sembra anche stabilissima, c'è cioè una è ampia, forse la più ampia zona, area di, di appoggio che abbiamo mai visto su una scarpa e anche sul tallone va ad aprirsi molto proprio per una stabilità al top. A livello di stabilità appunto come, come l'hai vista e eh, cosa ne pensi di questa scalanatura centrale che parte dal, dal tallone? Beh, tranne la conchiglia che comunque è un po' morbidina, anzi molto morbida. Tutto il resto mi sembra una scarpa che vada, che possa andare bene sia per un pronatore che per uh, un atleta neutro, da, dall'appoggio neutro perché comunque, come ho detto prima, c'è tanta tanta schiuma e tanta area dove appoggiare il piede. C'è questo pezzettino qua che, lo, che abbiamo detto prima è più, secondo me, um, per assorbire gli urti con, con i sassi e le pietre. Invece a livello di spazio nell'avampiede e di tomaia in generale, come, come l'hai vista e cosa ne pensi? Altra lo, la conosciamo già da un po', ha, ha tanto spazio nell'avampiede anche qui, cosa che invece ho apprezzato tanto è un po' di spazio, un po' di respiro davanti, anche con lo stesso numero eh, per evitare di continuare a toccare dentro con, con l'unghia dell'alluce. Del, dell e invece a livello di eh, allacciatura che era fondamentalmente una delle critiche che sono state mosse soprattutto eh, da alcuni più esperti per le Mont Blanc, cosa ne pensi e eh, come l'hai vista? Beh guarda io credo che con questa allacciatura, con questi lacci non, non si abbiano particolari problemi perché boh, non, beh, bisognerebbe toccarli, non è quello spugnoso che siano sicuri che non si slaccia mi sembra un pochino che abbia un po' di grip diciamo non è come quelli eh, che stanno facendo adesso sulle scarpe da gara di Nike per intenderci che, che sono impossibili da slacciare ma mh, ci siamo vicini secondo me non, mh, non, non si slaceranno facilmente poi vabbè io di solito faccio doppio triplo nodo quindi andrei sul sicuro Beh io direi Andrea l'ultima domanda che ti pongo è legata al secondo te a chi sono adatte queste scarpe nei prossimi giorni comunque quando saremo a Livigno faremo un video uh, reality e cercheremo di correre abbastanza forte con queste scarpe vedremo se ci riusciamo uh, secondo te però a chi sono adatte? Sì ecco non, secondo me non è una scarpa per I top runner, diciamo, ma più per, per un amatore che, va, che non ha ambizioni di classifica, non per altro, ma perché è una scarpa abbastanza ingombrante e, e protettiva. Secondo me gli atleti di alto livello eh, useranno Mon Blanc o, o simili perché comunque sono un po, più, un po' più sprint. Per il resto, secondo me, van bene per tutti. Per assurdo è un'ottima scarpa anche per andare a fare camminate in montagna e, e girare per, per le città. Se non dovessimo riuscire a vederci a Livigno te le presto quando andrai ad Amsterdam? Spero di andarci ma se non ci vediamo a Livigno non ci vediamo neanche per Amsterdam perché dovrei partire prima quindi mi sa di no. Va bene grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao alla prossima!